buongiorno carissima oggi pranzo speciale ho fatto il pesto ai spinaci mettendo un po' di formaggio un po' di noci e queste cose qua un po' di olio e un po' di proteine e ho tutto macinato così che devo andare ancora a fare un'ultima girata e poi ho fatto come secondo i fusi di pollo spezie varie ne ho ben masseggiati torno torno così i sapori vengono uniformi in tono torno, -torno e poi andiamo un po a cuocere una patella, un po di olio e li facciamo arrosolare così non li ho fatti sbollettare sennò poi perdono tutto il loro sapore no. ecco qua. Allora, devo metto un'altra cosa qua, ci metto anche un po' di curcuma, ma proprio un assaggino veloce e mentre faccio questo do un'altra un girata a pesto che ho fatto con i spinaci. 100 ml in più si aggiunge anche una goccia di latte così viene più pastoso. so risulta meraviglioso non aveva il formaggio morbido non ho messo altro tipo di formaggio dell'intro. Anche se che io mi adeguo gli ingredienti che ho in casa, in questi casi che ho in convento. Mi sa che l'acqua sta per bollire, la saliamo. Mettiamo un po' di sale all'acqua. Ieri sera ho fatto un altro esperimento. Ho fatto non spesso il brodino ma con, con il minestrone ho tritato tutto ed è uscito un brodino e con questo brodino un po' l'ho arricchito ed è venuta una cosa meravigliosa buonissima, buonissima, Veramente ho sperimentato l'unica volta un po' di sale sale grosso, ecco qua una Sventola. Sventola la pentola per fare i fusi di collo Quanto penso queste pentole? Potete immaginare mettiamo qua l'acqua bolle abbassiamo un po' ne fattiamo a prendere anche la pasta la pasta per oggi vediamo un po' cosa mi dice il cuore cosa mi suggerisce il cuore che tipo di pasta devo prendere Adesso la spinata. pasta, faccio ammettere così, con il pesto dei spinati, costruire 11 minuti, accendiamo nel frattempo, la ventola presa e così, io l'olio, Faccio così, metto l'olio e poi lo distribuisco in tutta la pentola così la limane si, si unge, ma si unge in maniera uguale, dappertutto. E un pentolino per questo, che devo ricevatare questo, e prendiamo qua. faccio un altro giretto, bene, questo faccio da vicino e pensa che è meraviglioso, no? Spinaci, pesto di spinaci. Sono che ho detto come l'ho fatto, mettiamo tutto il gusto in pentolo, e mi sa che è un po' anche tanto, è uscito. Nel frattempo mettiamo il fuso di pollo, senza Passiamo la pianta, al nino, mettiamo... Ecco fatto. Ogni tanto lo Adesso mettiamo la pasta. Io ne faccio pozioni faccio sempre occhio gli in ingredienti e le in misurazioni. Eh. metto tutto, ah vabbè è eh, andato, so. sono due mani, lasciamo un po' a rotolare e poi mettiamo un po' di vino bianco, un po' con il vino rosso, mettiamo il vino bianco. Che stanno facendo, mettiamo un'altra giratina e le facciamo cuocere tranquillamente. Poi ci rendo un po' alla solari, devo dire che questo pesto di spinaci piace. Ah. scendiamo il testo perché così formino mi scaldiamo e voilà è ciò che fa ora copriamo i fusi di pollo per cuocere tutti gli interni e vediamo cosa succede ciao tian ciao a tutti In questi giorni mi sto divertendo a cucinare, che poi tutto è, è buttarsi. Io che faccio? Mi guardo una ricetta, capisco cosa ci vuole. E poi è tutta di fantasia mia. Eh. Cioè, non sono un uovo, non sono nessuno, però a me messaggio in ariola in a centinaia. Eh, sperimento così. Ma vorti, sperimentando, sperimentando, ah, è pure allora, perché non fa un'altra torta? e ah, è il magnificato. Eh? Quello, quello è, tu prendi un po' vecchio qua e fa li cuocire in santa base. ma ovviamente io non guardo mai l'orologio, ma è sempre allora lo faccio a occhio eh? assaggiando assaggiando eh? e vediamo cosa può succedere eh? facciamo anche una sofferina e quindi siamo negativi, ringraziando il Signore, in questi giorni veramente ho sempre detto ringrazio il Signore per avermi dato questo tempo di tempo, perché ho potuto contemplare meglio la Sua parola il Suo amore, la Sua vicinanza, dedicandomi più spesso a Lui, senza ovviamente trascurare le altre attività che dovevo fare già da tempo e quindi in questi giorni mi sono messo. L'altro giorno ho letto, eh, nella lettura breve dell'ufficio, che era Sant'Antonio Abate, eh, ciò che mi colpisce sempre, voi che avete abbandonato tutto per seguire il Signore. Eh, riceverete cento volte uh, di più. Cosa riceviamo? Cento volte di più. Eh, non i soldi, non la gentilezza, ma riceviamo la vita eterna. Eh, perché in tanti che noi sappiamo che facciamo il giro un po' di fucili di, di, di perché la via del cielo non è sempre così facile, specialmente in tutte le persecuzioni che sono in giro. Eh, però riceviamo cento volte tanto. Voi che avete lasciato i canti, voi che avete lasciato le ricchezze, voi che la avete lasciato i genitori per dedicarmi tutto a me, riceverete cento volte tanto. Poi diventiamo la persona, se uno, uno viva veramente con l'aspirazione di tutto se stesso, eh, non attaccarsi a niente, questo non vuol dire non avere uh, il telefono, non avere internet, non avere la macchina, eh, ma averli in maniera sobria, usarli in maniera uh, edificante. ma non attaccarsi alle cose cioè non devo vivere per la macchina, non devo vivere per il telefono, non devo vivere per, perché il mio incarico è importante perché mi devo cioè, eh, realizzare no, io devo vivere per il Signore servendo il Signore nelle cose più semplici ad esempio nel cucinare eh? che oppure lavare la fella, fare la spesa eh, e poi anche guidare le anime, confessarvi dire la messa e questo è più scontato. Eh. Ma la cosa importante eh, è sapere anche eh, vivere con gli altri, donare un sorriso, donare una parola buona e eh, così i fusi di pollo si stanno facendo Per mm ripeto, -hmm. i fusi di pollo ho messo un po' di spezie varie Ole. perché per saporire poi li ho impastati io massaggio al torno al torno perché il sapore non, non viene sopra a un unico livello, superficie ma deve venire intorno intorno. Ah con la cottura completa. Poi per il primo piatto abbiamo fatto il pesto ai spinaci mettendo un po' di noci, un po' di formaggio dentro, un po' di olio e un po' di brodo che ieri avevo fatto un po' di verdurine. Eh. E devo dire che è anche buono. Assaggiamo un po' la pasta. Eh è caduto un baccarone ah. ora oh, capita mm. mm. andò qua quindi perciò dicevo, no? Che dice no il signore che dice viate voi ho col colmai dei beatitudini viate voi, viate voi con i risultati lei, il Signore che ci vede soffrire. Eh, ma perché attraverso questa sofferenza, eh, se noi sappiamo affrontarla con la gioia, con la sua forza, confidanza in lui, eh, quel che è un'altra abitudine, perché abbiamo confidato in lui, abbiamo avuto la forza da lui per affrontare queste difficoltà. Mm. Allora, la pasta è quasi pronta e la mettiamo qui dentro il frigo passato. La pasta, molte cose varie, diventa molto bella. Nel frattempo passiamo poi il tutti i cuori e accendiamo il nostro pesto. Due minuti, due minuti, il tempo che basta. E mettiamo anche un po' di formaggio Mettiamo anche una punta di peperoncino sì. per fare saltare i saputi vediamo come viene. Allora, mettiamo anche un po' un poco. sono so un po' di come si suol dire vi faccio vedere ciao Matteo da Venezia tutto bene il capolavoro di oggi e voilà fuso di pollo e pesto di spinaci io vi auguro un buon appetito e che il Signore ci benedica e ci dona una sua grazia in nome del padre figlio del figlio e dello spirito santo Amen. Qua c'è gioia.